allora vediamo una proposta di soluzione eh, del progetto quadrati con le modifiche che c'erano da apportare allora diamo un numero per esempio 5 anzi numero più piccolo 4 do l'ok ok. allora vedete che il gatto parte più a sinistra rispetto al file originale al progetto originale oltre a enunciare i quadrati pronuncia anche i doppi di tutti i numeri e eh, cambia colore e cambia vestito, dopodiché eh, il numero di passi eh, che fa va circa dal cactus a, a qui dove c'è questa, questa roccia insomma. E il numero, il percorso che fa deve essere indipendente eh, dal, dal numero inserito dall'utente quindi se ho messo 4 Uh, dovrà fare questo percorso ma se metto 100 dovrà fare lo stesso identico percorso quindi il numero dei passi è ovviamente legato in che modo è legato e come abbiamo modificato il codice andiamo a vederlo qui allora qui sulla destra abbiamo il codice originale e qui adesso invece abbiamo uh, quello modificato vedete che uh, la prima parte è identica Uh, L'unica cosa è che ho inserito, oltre a nascondere eh, la variabile quadrato, ho nascosto anche la variabile doppio, perché adesso c'è anche una variabile in più, in quanto il gatto dice anche il doppio. Uh, queste istruzioni sono identiche a quelle che c'erano anche nel progetto originale. Uh, tutto uguale fino a qui allora qui c'era il ciclo ripeti fino a quando n uguale ad n più 1 um, io invece ho inserito ripeti n più 1 numero più 1 volte ma è del tutto equivalente non cambia nulla questa istruzione c'era già ho inserito l'istruzione che eh, calcola il doppio quindi porta doppio a 2 per n che ovviamente nell'originale non c'era cambia l'effetto del colore c'era già e ehm, dopodiché qui pronunciava eh, iniziava a dire il quadrato del, eh, di tutta la serie dei numeri mentre eh, io qua lo faccio muovere quindi lo faccio muovere intanto qua vediamo che l'avevo posizionato inizialmente più indietro rispetto al file originale, 100 passi, 100 valori della scissa indietro, meno 150, mentre qui era meno 50. Dopodiché gli faccio fare quanti passi ho preso tutta la lunghezza del percorso che deve fare, ed erano 300 passi, e l'ho divisa per il numero. Di um, frasi che deve dire considerando un'unica frase, quella del quadrato e il doppio, quante sono? Una, numero, il numero che ha inserito dall'utente più 1 perché lui parte da 0, non parte da 1. Quindi ho diviso 300, che è la distanza totale che deve percorrere, per il numero di volte eh, che deve parlare, ok? Numero più 1, e um, dopodiché deve dire qual è il doppio e qual è il quadrato esattamente come nel programma originale diceva il quadrato dopodiché si procede eh, come prima quindi deve mh, incrementare N passare al costume seguente eh, perché nel, nelle modifiche doveva anche cambiare vestito e poi torna indietro eh, tutto qui